Credo francamente che si debba prestare molta attenzione a questi movimenti perché torna l'impegno sociale su temi importanti eh, che riguardano non soltanto l'Europa ma il mondo intero. e Credo che i cittadini debbano partecipare in prima persona, fanno bene ad impegnarsi. Non condivido tutte le eh, posizioni. Che cosa pensi di Matteo Renzi? Dico una cosa scontata quando dico che è una risorsa per il Partito Democratico. Alcune sue idee le condivido, su altre mi confronto perché magari non sono idee che, che mi convincono. Che cosa pensi di Beppe Grillo? Io credo che eh, molte delle questioni che lui pone siano importanti. Quindi non lo, rendo, non lo considero responsabile delle sconfitte del centro-sinistra. Se il centro-sinistra perde è colpa sua, insomma, deve interrogarsi perché non riesce a parlare a quell'elettorato. Hai mai pensato di promuovere una scissione nel PD? No, ci hanno già pensato in tanti. Vedi qualche donna in lizza per le primarie del PD e se sì, quando?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 di ciò che sarà il nostro futuro? Sottoscrivo, ci stiamo lavorando. Vorrei chiedere alla Serracchiani quali siano le sue proposte concrete per quanto riguarda il futuro lavorativo dei giovani. Sicuramente non uh, si migliora il futuro lavorativo dei giovani intervenendo sul modo con cui si esce dal mercato del lavoro, noi il problema ce l'abbiamo all'ingresso. Nessuno controlla l'uso degli strumenti, per esempio lo stage, quindi maggiore controllo semplificazione delle norme delle forme contrattuali, bisogna far pagare di più il contratto di tipo precario rispetto al contratto di lavoro ordinario e poi dobbiamo anche migliorare tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, poi incentivare l'assunzione dei giovani, lo si fa facendo pagare di meno alle aziende, ad esempio i contributi previdenziali e in più cercando di incentivare la formazione. Vorrei chiederle quanto tempo riesce a dedicare al suo impegno come parlamentare europea e quali sono stati i migliori risultati conseguiti per le politiche di genere sulle quali ha lavorato? Innanzitutto io vado tutte le settimane a Bruxelles, per diversi giorni ehm, ci siamo occupati in particolare di eh, tutelare le donne immigrate e abbiamo cercato soprattutto nelle situazioni di emergenza di garantire a queste donne la possibilità di avere insomma, un futuro dignitoso. Uh, onorevole Serracchiani, è mai possibile che tutti i personaggi della sinistra democratica siano costantemente in conflitto sulle sorti del partito? non pensa che questo rappresenti un grosso problema per il partito e per la società schiacciata com'è sull'unica scelta praticabile con l'attuale sistema elettorale? Abbiamo bisogno di credere fermamente che la parte democratica è uno solo e smetterla eh, di parlare ciascuno ad un pezzo del proprio elettorato convinti ancora che questi soggetti non, non formino un partito soltanto. Secondo te la mancanza di credibilità eh, di cui parlavi prima investe soltanto Berlusconi o proprio l'Italia nel suo complesso? Purtroppo e drammaticamente la mancanza di credibilità investe il paese e in particolare la politica di questo paese. Um, si parlava questi giorni del fatto che i mercati siano emotivi e non diplomatici, quindi secondo te se uh, questo governo dovesse cadere la situazione finanziaria potrebbe migliorare? Ma guarda, io mi sono fatta l'idea che l'Europa e i mercati sono in grado di aspettare un paese che, che va verso una, una svolta politica, naturalmente democratica, ma che invece non sono disposti ad aspettare un paese che naviga a vista come il nostro, in un mare di non credibilità e di non affidabilità. Come sarebbe stata la tua manovra finanziaria se fossi stata al governo? Io eh, dico una cosa scontata, non avrei aspettato eh, novembre 2011 per dire al Paese che la situazione era tale da dover fare delle scelte anche impopolari. Patrimoniale sì o patrimoniale no? Sì, sì, patrimoniale sì anche perché eh, stavo ormai nelle corde degli italiani. Insomma. Um, che tu sappia, è vero quello che si vocifera, ovvero che l'Italia avrebbe mentito sui, sui suoi conti, sui suoi bilanci come ha fatto la Grecia? Io mi auguro di no, ma...